Il secondo passo che devi fare, appunto, è quello di staccarti dagli oggetti. No, ah, quello, quello è facile. Cosa, cosa consiglieresti a, a, ai viaggiatori lenti, alle lumachine che vogliono mettersi in viaggio? E innanzitutto, viaggiando, io ho realizzato ciò che è realmente utile. Cioè, io nella mia vita era bancario dove comunque avevo buono stipendio, mi sono contorniato di, di oggetti superflui, che non erano necessari alla, alla mia vita e che in più mi ero comprati col mio tempo e che mi facevano poi perdere ancora più tempo. Esatto, perché la chiave di volta alla fine è che te li sei comprati col tuo tempo. Assolutamente sì, il denaro è il tempo. Come hai fatto a pianificare il viaggio? Sapevi già dove volevi andare? Sì, diciamo che la parte più complicata è stata l'Asia perché l'Asia in termini di visti e soprattutto senza aerei è piuttosto complicata. Così come raggiungere l'Australia senza aerei e andarsene dall'Australia senza aerei. Quindi io ho passato circa quattro mesi a pianificare, a cercare su internet, a spulciare tutto ma poi la strada mi ha regalato delle gran seccature, dei gran problemi <ride> che mi hanno aperto nuove frontiere, nuovi orizzonti e nuove opportunità. Il pianificare l'hai fatto prima? o lo hai fatto anche durante? L'ho fatto molto prima, però durante chiaramente devi sempre pianificare perché soprattutto quando hai un obiettivo come il mio perché il mio non era un viaggiare per ozio, non era un viaggiare tanto per, era un viaggiare con un obiettivo, il giro del mondo, in mille giorni senza aeree quindi la pianificazione è assolutamente eh, necessaria. Tu hai detto che ci hai messo quattro mesi prima di sì. riuscire a mettere fuori il piedino di casa. Quattro mesi per realizzare che era fattibile. In quel momento hai eh, lasciato i tuoi oggetti, hai venduto la macchina, hai dato in affitto il tuo appartamento, hai salutato mamma. Sì, mi sono licenziato. <ride> che è la parte te. più importante direi.